Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Alhamdulillah. Wassalamu wa sallamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. wa sallamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu alaikum wa sallamu alaikum wa Shabdam, Saravici Vandarikana Savodri, Savodrangale. The Makers of Titsipari Varici Vondrikana Loger Chilavaya, Lahuine, Anusidici di Vicane, Unartagayan, Vosiati di Gi. Logat Yella Pravadigan Mirum, Kadanda Vanda Vondi un'adam Magun islam islami ne sambandhi cedu tholam islami islami edanginu'm kudumpati no elengil sambatthi ngamaya adistanati no elengil vair andinginu'm nadi nade prathayagadiyo unnum orale parishuddin o pavitra no aakkin nil ya ednaal islami l Rangagalum Isilamilkan Satiku Isilam, Voro Manishin Kodukun, Stan Engel, Voro Vekti Kodukun, Pavitra Degal, Ade A Manishin, Provertene Golday, Manasi de Madistan Atela Angene Isilamile, Padavigal Namaku, Pradana Mayum, Muna Itirikavuna Onamata Martava, Isilamilika Kayana, Onamata Padave, Adi Muslim Vishwasam Manasir Uti Ura Pitze Adhira Disidamaya Jividam Naikanavane Vishwasi Mu Min in Namukaparaya Yanal Adirumelek Aradana Karmangalil Adirum Mugalir Nadi Kavuna Uristanam Padavi Yanalad Adil ihsan elegal Mhsin in Aladan Yandani Hsan Yan Manasila ki Adani Siri Jivikanavanana in the Namukarayan Sadiqan. Arana Varsin. Isan Ullahana Marsin. Yandani Isan. Rasulullah salallahu alaywasalam Paranya Gulakyaanamal Isan. Yandani Isan Yana Tine. Rasulullah salallahu alaywasallam Paranya Gudukun Marubadi Yundi. Any ah Marubadi Namude Jivatirud Stavi kan telikan jiva Bhangalude Vikamakan. Any kutingalkum a poor Apporta numero sinagala in le donne. Israele vada da una tra da maia padavi, nede e ricane, e niente ninga come sadi tu in le donne moguana selaka vada da. Sullai sala la hua levesel paranibu E le sano. Isan nal anta abuda la haka en nekatarahu. Namuda ara ha da negalil. Namude tegalil adil anta abuda la ha ni alla huina ara di Ni avane ne, karna nda de pole ave nara di kera. Niya karmangalil. A leggenda matila hai raa danagalil. Enda sujo udgalil. Enda ruku ugalil. Niya nender rafna dene enda rabbine. Enda totumunil karna nda ruba til. Avimuka sambasha nda tana hai. Bodhima ganda ruba til. Hai ra di keran. Yadhru. Dustin deim karna de varade. Bodhigamaya. Baeren de varade. Nyanim. Enda naderum, nian il kunno, enda munilena naderendri, nian kuniunu, enda munilena naderendri, in the rubatil, nia radicara. Tirnilla, fa il Aur bodamane, Manisha Samuat Manisha Manasina matan kari in the bodam. Fail lamtakuntarahu, nirekavenakana ansadik in the laingil. Atharatholam nireka yarak. E' da rue sterata irin e' da rue maravira irin alum, fa inna hu yerak, avendine carn the gatto, in the labodam, adan e son, ammoda aradhane il, nama lana carn another pole, pole avendare in a e la, che non è una carna di l'anghirum, niara, che non è una carna di l'anghirum. Alla, che non è una carna di l'anghirum, non è una carna di l'anghirum. Alla, che non è una carna di l'anghirum, non è una carna Ningalah sanilla and in Allah, Yuhibul Mursineen, Tirsi Bh Sanulay, Allah Husta Purunu, Allah Hustapurna, Yadart Sanilla, Mursinagala Ijibikaga, Allah Mayvereyum, Anikrihikumaragate, Vah Dhavana, Anilhamdilaien, Salaam